Ciao a tutti ragazzi, come state? Qui è Daniele Pitasi. Allora, sono passati eh, due anni dalla nascita di, di Anaera e un anno da quando ha aperto il suo e-commerce. Ed è ora che vi spieghi un po' di cose, no? Eh, per adesso sono stato un po' zitto in silenzio. Alcuni di voi conoscendomi mi scrivono come va con Anaera o quando magari mi incontrano per strada mi chiedono come procede Anaera pensando che Anaera eh, sia un network, a modo di Herbalife, a modo di Ivre Rocher e tanti altri. Allora, assolutamente no, no e no. Eh, nulla di tutto ciò. Anaera è un e-commerce un po' particolare, perché eh, se mai comprato su Amazon, credo di sì, avrai notato che eh, ti registri e compri. E ciò che c'è su Amazon puoi anche, in qualche modo, sponsorizzarli per guadagnarci qualcosina. Benissimo. Eh, che cosa succede? Che se tu sponsorizzi questa pennetta usb io la compro mi registro grazie a te quindi la compro tramite te tu ci guadagni una percentuale perché mi hai portato a me ovvero hai portato un nuovo cliente ad amazon da quel momento in poi eh, tu su di me non guadagnerai più nulla io potrò comprare il mouse potrò comprare l'hard disk potrò comprare un telefono ok ma tu, che mi ci hai portato, che mi ci hai fatto registrare, non ci guadagnerai più nulla. La differenza tra un'affiliazione normale ed anaera è un abisso. Perché? Perché nel momento in cui tu ti registri su Amazon o qualunque altro e-commerce, vedi Giardino dei Libri, se mi hai comprato dei libri, su Macro Librarsi e tanti altri, tu guadagnerai One Shop, ovvero soltanto su quella volta che quella persona che compra quel determinato oggetto, come per esempio io con questa penetta osb. Tu hai portato un nuovo cliente ad Amazon e quel cliente non è tuo, è di Amazon, perché ogni volta che quella persona comprerà qualcosa guadagnerà solamente Amazon. Se sei iscritto ad Amazon lo sai, o se sei iscritto ad Amazon lo sai, Amazon manda offerte, ti manda pubblicità, ti manda offerte e i clienti che tu gli hai fatto scrivere continueranno a comprare, ma tu che l'hai fatto iscrivere solo una volta non ci guadagnerai più nulla perché hai sponsorizzato questa chiavetta o un libro o qualsiasi altra cosa. Amazon ti pagherà solo su quella cosa che tu sponsorizzi. Stop. Chiuso. Basta. Addios. Ok? La maggior parte delle affiliazioni sono così. È questo il gioco che c'è dietro, solo che tante volte non lo capiamo. Anaera invece no. Anaera, che è un e-commerce nuovo nato da un anno, ha 70.000 iscritti, 70.000 utenti, puoi condividere anche un prodotto gratuito. Ti faccio vedere. Eccoci qua, ad esempio, andiamo su regali per te, quindi corsi completamente gratuiti. Quindi puoi semplicemente regalare questi corsi ai tuoi amici, ai conoscenti, su Facebook, ovunque tu voglia. Per esempio ci sono corsi eh, di meditazioni, sulle carte, ognuno poi ha i suoi interessi personali. Puoi, non so, regalare un corso su come lavorare sui propri obiettivi eh, sul, il corso sulle criptovalute gratis, puoi leggere il debitore intelligente quindi fare i debiti in modo intelligente come eliminare il mal di testa in tre minuti un corso veramente importante sulla mentalità finanziaria attenzione, su questo corso ribadisco sempre che questo non è un corso che ha la bacchetta magica che vi fa diventare ricchi in, in due minuti non è così, non l'ho mai detto ma sicuramente potrà cambiarti eh, la percezione che hai sul denaro. Okay? Ti aprirà un mondo e te lo garantisco. Eh, in giro questo corso qua lo trovi a 1.500-2.000 euro. Qui è totalmente gratuito, c'è cioè scritto gratis. Okay? Oppure puoi condividere ancora un, non so, un, um, una, una meditazione, un qualsiasi cosa. Il corso del grande Max Formisano, fai delle ricerche su di lui, è uno dei migliori, marketer in Italia se non il migliore, quindi mm, veramente puoi regalare eh, uno di questi eh, videocorsi, meditazione, quello che c'è, lo promuovi, lo dai a un amico ad esempio, tu ti registri, sei registrato, ci clicchi sopra, decidi che lo vuoi, l'hai comprato, l'hai visto e dici cavolo è utile, mi interessa, mi piace, lo voglio condividere a un amico, lo voglio regalare a un amico senza che lui paghi niente. Che cosa succede? Per poterlo vedere questo corso, che cosa farà? Tu gli passi il, il link che poi ti spiegherò. Lui acqu acquisterà la cosa. Per condividerlo dovrei mettere share e scegliere uno di questi uh, social network. Oppure share, copy link e glielo mandi. Quindi lui metterà su acquista. Ok. Andremo in alto qua, carrello della spesa, e si dovrà iscrivere. Come fa? Acquista. Automaticamente selezioniamo il corso gratuito. Ho letto. Continua. Conferma ordine. E il tuo ordine è stato inviato quindi qua non l'ha fatto fare eh, comunque sia eh, si registrerà sotto di te perché li conoscerà come sponsor e così si registrerà si dovrà iscrivere come in qualsiasi altro sito al mondo e si scaricherà e se lo troverà nel suo pannello di controllo. averti fatto vedere, da quel momento in poi, quel cliente sarà tua vita. Anera, guarda, ti garantisco che eh, manderà due email al mese, poi ci sono delle dirette su oh, Facebook oh. che potrai seguire ogni due settimane sulla pagina. Se vuoi stare in squadra con me, eh, ci sentiremo spesso, ti guiderò, ti spiegherò tutto nei dettagli. E quella persona che tu registrerai, che hai portato su Anera, perché gli hai dato un corso gratuito, un corso a pagamento, un libro, un videocorso, una meditazione gratis, eh, ne abbiamo più di mille di cose, qualcosa gli interesserà a questa persona, anche perché qui eh, non si vendono tappettini per le auto, custodie per i telefoni, ma si vendono corsi, videocorsi, libri, eventi, consulenze, anche la tua se sei un libro professionista. Qualunque cosa comprerà quella persona che hai fatto iscrivere tu da quel momento in poi tu guadagnerai su ogni cosa che quella persona comprerà a vita e così possono nascere interazioni, amicizie, relazioni, non è un network, Anaera non è un network perché nel network se hai mai fatto qualcosa si presuppone che eh, tu debba portare a far conoscere le persone, le porti dentro, qui no. Qui condividi un libro, un video corso, un video corso un, um, di Giacomo Bruno, di Max Formisano, di Biglino, di Bruce Lipton e tanti altri, su un gruppo Facebook, sulla tua pagina Facebook, sul tuo profilo Facebook. E quella persona entra da sola, si registra da sola e non sei dovuta a te andare a rompergli le scatole. Mi spiego, è una figata. Quindi mentre su Amazon devi continuare a vendere per poter uh, guadagnare su... Amazon, su Anaera nel momento in cui eh, l'amico è registrato con te qualunque cosa comprerà guadagnerai tu, tu prenderai commissioni a vita e ti garantisco che comprerà perché io sono iscritto da quando Anaera è nata oltre due anni fa perché ci sono talmente tanti corsi, videocorsi, libri, consulenze su ogni genere sull'alimentazione, sulle diete, sul, sullo studio, su come gestire le ansie, le paure, i blocchi, i limiti, eh, sulla spiritualità, sulla religione, su un sacco di cose che chiunque potrà comprare. Come un normalissimo e-commerce, solo che gli altri non ci guadagnerai sempre. Qui invece sì, ti posso far vedere benissimo, io ho diversi account. Eccoli qua, questo è un primo account, come ho detto ho diversi account, questo è il primo. Questo è il secondo account, ovviamente qua ci sono 5 iscritti ma poi ovviamente la rete in profondità scende e quindi sempre più persone poi acquistano, poi ti spiegherò nei dettagli come funziona perché non c'è solo l'acquisto dell'e-commerce ma c'è anche un altro modo per guadagnare. Questo è un terzo account, qua c'è scritto meno 10 ma è un errore. Eh, della, del, del, del programma. E questo è il quarto e ultimo mio account, come puoi vedere. Averti fatto uh, vedere il tutto mi, mi, mi crederai e posso garantirti che la gente comprerà, si sì, comprerà perché eh, come ho detto prima abbiamo tantissime cose interessanti, poi ognuno ha la sua categoria di interessi e come hai visto le persone compreranno, compreranno, compreranno e io non so nemmeno chi eh, chi, chi compra non li conosco tutti questo è fondamentale che mh, venga chiarito in Anaera questa è una grande innovazione e non solo perché se in amazon guadagni solo su quella persona che acquista quella determinata cosa in questo caso sempre la pennetta usb in Anaera hai otto linee di guadagno non una ma otto e sai che cosa vuol dire andiamola a vedere Eccomi qui, che se quella persona, come eh, questa qui è il mio elenco del downline di tutte le persone iscritte, che se quella, quella persona a cui tu hai eh, regalato eh, il corso gratuito e domani eh, compra un qualche corso, qualche libro, ma nel frattempo spende 20 secondi per condividere qualunque cosa che abbiamo nell'e-commerce ed entra un'altra persona a sua volta, portata da lui, che fa la stessa, la stessa cosa e condivide. C'è un'altra persona che acquista e fa la stessa cosa di condivisione, che ci mette veramente 20 secondi a eh, condividere eh, qualcosa, che è servita appunto per crescere, per imparare qualcosa, per evolvere. Tu puoi eh, trovarti una rete infinita di persone che hanno avuto o dei corsi gratuiti o che hanno acquistato qualunque cosa quella rete è tutta tua e come vedi, qui, vedrai qua sul lato sinistro, 591, 600, queste qua sono tutte le persone iscritte nella mia downline, 1000, 1500, 1600, 1700, 2000, 3000, adesso non so manco quanto arrivo, sinceramente non l'ho più visto, 3005, vabbè acceleriamo un attimo, 4000, 5000, 6000, 7000 iscritti ciò, cioè? 8.000 arriverò a 8.000 7.000 8.000 cioè, vedete scendo fino a 10 linee di profondità 11 linee tu verrai pagato fino all'ottava anche io verrò pagato fino all'ottava ma poi tutto il resto però queste persone eh, comprano si iscrivono e continuano a iscriversi perché perché trovano sicuramente qualcosa di interessante arrivo a 9.602 persone, fino alla quindicesima linea. Cioè capisci l'importanza, questa rete è tutta tua e nel frattempo ti trovi delle commissioni di persone che neanche conosci, ma che potrai conoscere piano piano. Questa ah, è la sezione per avere le famose rendite automatiche, cioè senza fare nulla o veramente poco, hai dei soldi che ti entrano. Ma tutto ciò arriva a seguito della conoscenza perché tu puoi dire benissimo bah non me ne frega niente, uh, non mi serve mh, come fanno in tanti oppure ti sbatti, investi su te stesso, spendi del tempo per capire, per comprendere e poi i risultati arrivano. Ma poi perdonami, uh, visto che tutti vorremmo più mer meritocrazia dimmi se non è giusta come cosa. Anera per me è un sistema meritocratico perché so che stai cominciando a capire che questo sistema che ti ho appena spiegato può darti dei guadagni. Bene, se tu ti registri, porti una persona in Anaera e questa persona porta una persona in Anaera e questa persona porta un'altra persona in Anaera e questa persona porta un'altra persona in Anaera Anaera, quel cliente, probabilmente quest'ultimo cliente, non l'avrebbe mai raggiunto senza quelle otto linee famose che ti ho spiegato prima di persone che sono passate di mezzo e quindi è giusto che tutte quelle persone vengono pagate a vita per ciò che hanno portato non come Amazon che vi fa guadagnare una volta e sono sicuro che da questo video hai compreso molto bene che io per adesso mi sono eh, soffermato esclusivamente sull'e-commerce ok che è già di persona figata l'hai già capito eh, ma c'è un altro modo per eh, crearsi una rendita con l'e-commerce quindi eh, condividere dei prodotti di un e-commerce all'interno di facebook e delle piattaforme non è un grande sforzo da fare condividere ciò che hai studiato e che già a te è servito quindi stai semplicemente passando parola di ciò che a te è ha servito grazie a questa condivisione o a parlare eh, entreranno i tuoi amici, i tuoi conoscenti e non entreranno in anaera nella tua rete e verranno seguiti da me e da te entrando, entrando ci sarà la possibilità di scegliere uno di questi cinque livelli il primo quello più importante il Diamond colomino azzurro 3.600 euro all'anno. Con questi 3.600 euro all'anno avrai 360.000 CD che sono dei semplici crediti prepagati da spendere all'interno di Aneira, dentro all'e-commerce. Poi farò un video di spiegazione. Con questo avrai il top della commissione e anche qui ti spiegherò eh, tutto quanto. Eh, il secondo pacchetto è da 1.200 euro all'anno, colore oro, gold. Questo è già molto più semplice alla portata di tutti. Con questo avrai otterrai immediatamente 108.000 CD da usare dentro l'e-commerce. Il terzo pacchetto è da 360 euro l'anno ed è il colore verde. Con questo ti saranno erogati automaticamente 28.800 CD, ovvero calcolando sarebbero 30 euro al mese, ok? un caffè al giorno. E questo se lo può permettere veramente chiunque. Ma sappiamo bene che ci sarà anche qualcuno che si lamenterà e che non avrai 360 euro l'anno. Ci sarà qualcuno che mi dirà io vorrei entrare ma non li ho 360 euro l'anno. E quindi c'è un quarto pacchetto per loro. 60 euro l'anno. Il bronzo. E anche chi non ha un cito si può permettere 60 euro l'anno. Sono 5 euro al mese. È un pacchetto di sigarette. Sono 5 caffè. Chiunque. Chiunque, chiunque potrà entrare in questo e-commerce e crearsi una rendita automatica nel tempo. Ricordo una cosa fondamentale di questo sistema, che più io investo su me stesso, più aumentano i guadagni. Questo vuol dire che all'interno della nostra vista grafica, noi potremmo vedere soltanto gli utenti che sono al nostro stesso livello, o inferiore. Che cosa vuol dire? Che se io sono un utente verde, quindi ho preso il pacchetto da 360 l'anno e all'interno della mia squadra ho 100-200 persone, tra queste persone io le potrò vedere solo o rosse, o quelle che ho speso 60 euro, o verdi, silver. Se lì sotto ci sono dei diamond e dei gold, io li vedrò comunque come silver, perché quello è quello che ho scelto di investire su me stesso. Quello... È quello che al massimo posso guadagnare e vedere. Adesso dopo questa spiegazione semplicissima ti starei per chiedere ma come funzionano i pagamenti? Guarda, in maniera molto molto semplice. Credo che sia uno dei sistemi più banali e semplici al mondo. Il piano marketing si sviluppa su otto linee di guadagno come ti ho già fatto vedere. In prima linea prendrai subito il 20%. Sulla seconda linea il 7%. Sulla terza il 6% sulla quarta linea il 5%, sulla quinta linea il 4%, sulla sesta linea il 3%, sulla settima il 2%, sull'ottava l'1%. Queste percentuali ti saranno pagate su tutte le persone che rientreranno nella tua rete, ma come detto fino a un massimo del tuo livello. Quindi se tu scegli di essere un bronze, ovvero paghi 60 euro l'anno e iscrivi un tuo amico, un tuo conoscente, una persona che ti arriva da una condivisione e scegli di prendere un pacchetto che Mm, sarà di 360, da 1200, da 3006 tu che hai investito solo 60 euro guadagnerai come se quella persona avesse comprato anche lui il pacchetto da 60 euro quindi ti verrà eh, pagato immediatamente il 20% su 60 euro e non di 360, 1200, da 3006 voglio che questo tu lo capisca molto bene questo perché hai scelto tu di essere un bronzo, di pagare 60 euro l'anno, ricordalo la seconda regola del piano marketing è che se da una parte eh, si sviluppa su otto linee di guadagno di profondità, dall'altra le prime tre linee sono attive subito da tutti, quindi riceverai immediatamente i guadagni delle prime tre linee. Dalla quindi, dalla quarta in poi bisogna avere dei minimi requisiti indispensabili. E quali sono questi minimi requisiti indispensabili? Che tu abbia aiutato appunto la tua rete a crescere, come ho detto. Questo perché vogliamo evitare che eh, qualcuno continui ad espandere in larghezza la tua rete solo in prima linea. Ed è sbagliato, perché chi si iscrive è giusto che venga ad aiutare. Okay. L'obiettivo, ricordo sempre a chi si iscrive nella mia rete, è di aiutare il prossimo a generare dei guadagni e non lasciarlo da solo. Quindi, che cosa serve per sbloccare eh, la quarta linea di guadagno, ovvero il 5%? Semplicemente 16 persone attive in quarta linea. Okay. Per attivare la quinta, 64 persone attive, per attivare la sesta, 256 persone attive, per attivare la settima, 1.024 persone attive e per attivare l'ottava, 4.096 attive. Questo è abbastanza facile, ok? stiamo parlando solo di 16 persone attive in quarta linea che appunto si duplicano, per l'ottava appunto 4.096. Attenzione, tutto ciò, tutto ciò se hai scelto di essere un bronzo ovvero da 60 euro l'anno o un 3.60 l'anno. Se sei un Gold, da 1.200, le linee attive saranno automaticamente fino alla settima. Mentre se sei un Diamond, le linee attive saranno tutte e otto. Attive cosa vuol dire? Che hai ha acquistato, ha acquistato almeno eh, un pacchetto, ok? E il livello di attività è pari ad ogni anno. Esempio, se io oggi prendo un pacchetto che è il 7 novembre del 2018, prendo un pacchetto da 3.60, fino al 7 novembre del 2019 sono attivo. Se il 25 di novembre eh, sceglierò di prendere il pacchetto da 1200, sarò attivo fino al 18 novembre del 2019. Ti voglio ricordare una penultima cosa, che gli ACD che riceverai comprando il pacchetto o i vari pacchetti che prenderai non scadono, non scadranno. Tu potrai tenerli lì quanto vorrai, potrai comprarli, potrai scambiarli, potrai venderli, fai quello che vuoi e non scadono, saranno accumulabili. Una cosa che però non sai perché non ti ho detto è la grande sorpresa dell'era, che ripeto non è un network perché in nessun network esiste ciò che sto per dirti. Come sai quando ti registrerai e farai registrare i tuoi amici sarete utente free, utenti gratuiti e avrete cominciato poi a creare la vostra squadra condividendo, spiegando alle persone, quindi per come ti ho detto prima è un dovere morale per il fondatore di questo e-commerce poter dare dei guadagni anche agli utenti che non hanno investito un solo euro nei quattro pacchetti spiegati precedentemente ebbene non esiste nessun network al mondo che paga i propri clienti anche se non hanno investito un solo centesimo di euro qui entri per imparare quindi le persone sono entrate per formarsi e solo per questo devono essere premiate. E allora che cosa accadrà se un free user, quindi tu, eh, ti iscrivi per guardare uno dei tanti corsi, lo condividi, lo passi ad un amico, lui si registra sotto di te e che cosa accade se questa persona che tu hai fatto iscrivere decide di prendere uno dei quattro pacchetti spiegati prima? Beh, la teoria eh, direbbe che tu, se non è per uno dei quattro pacchetti, non dovresti guadagnare nulla, e invece no. In questo caso, l'utente gratuito è visto come affiliato, e visto che sei affiliato, prenderai delle commissioni diverse rispetto a chi ha preso il pacchetto. Quindi se tu hai preso il pacchetto, prenderai il 27654321. L'affiliato gratuito, invece, che non ha investito nulla su se stesso, ma che condivide i prodotti dell'e-commerce che parla di Anaera, spiega alle persone e fa iscrivere nella sua squadra le persone e queste persone capiscono il potenziale del progetto e acquistano uno dei quattro pacchetti tu guadagnerai il 5% in prima linea e il 1% in seconda linea che cosa vuol dire? che se tu ora dopo questo video ti iscrivi gratuitamente, condividi dei corsi e dalle condivisioni entra un utente che scegli un pacchetto da 1200 tu su quei 1.200 prenderai immediatamente all'istante il 5%, ovvero 60 euro, se ti entra un 3.600 in prima linea prenderai immediatamente 180 euro, pari al 5% di, di 1.200, e se dalla prima linea che hai in seconda linea si sviluppa qualcos'altro, beh, tu prenderai l'1%, Immagina così il potere di condivisione di questo sistema, chiunque, chiunque, chiunque può generare dei guadagni semplicemente dalla condivisione di un libro, di un corso, di un videocorso, di un ebook, di una consulenza. Voglio concludere questo video facendoti capire una cosa, che Anaera è di tutti, di tutti quelli che vorranno mettersi in gioco e, continuare, e non continuare a lamentarsi. Anaera ha una porta di entrata particolare, ha una caratteristica di entrata, è bassa, possono entrare tutti a patto che metaforicamente parlando vi si abbassino cioè facciano in qualche modo un gesto di umiltà perché eh, questa attività è per ognuno di noi ad una condizione che tu devi accettare che se da domani tu vuoi guidare qualcuno magari i tuoi collaboratori, i tuoi amici, i tuoi parenti, i tuoi familiari, chiunque tu adesso devi essere disposto a farti guidare prima di guidare gli altri devi essere disposto a farti guidare tu non puoi pretendere di guidare gli altri se tu per primo sei un autodidatta. Sappiamo tutti molto bene che gli autodidatta fanno casino. Vuoi guidare gli altri? Fatti guidare. Da chi? Da chi ne sa più di te. Chiedi suggerimento, fatti tenere per mano, che è la cosa più bella che ci possa essere. Perché fare squadra significa riscoprire questo stato d'animo di quando magari avevi 20 anni, magari ti eri imbattuto imbattuta nella tua prima attività, nel tuo primo lavoro, quando a 15 anni magari ti sei innamorata, innamorato per la prima volta, quando ti sei magari riscoperto giovane ai 60 anni, magari ti sei riscoperto vivo. Perché, come dico sempre, la giovinezza non è una fase della vita. La giovinezza è uno stato mentale è il prevalere dei sogni, dei desideri, della pelle d'oca e delle emozioni. Rispetto appunto a tanti altri che hanno paura rispetto all'apatia, rispetto al non sentirsi in grado. Il lavoro di squadra ci permette davvero di metterci in gioco perché ci chiede di diventare nuovi, noi nuovi. Ci chiede di spogliarci del vecchio, di prendere questo enorme bagaglio di vita, questo enorme armadio della nostra vita e se vogliamo mettere dentro dei vestiti nuovi dobbiamo fare spazio, dobbiamo buttare via il vecchio e allora sempre metaforicamente io ti chiedo, lascia fuori il vecchio e rientra col nuovo, con lo spirito del ragazzino, con lo spirito di voler imparare, con la voglia di volersi divertire, di giocare, con quello che è risposta a farsi guidare, perché nella vita è così, beato chi si umilia, perché appunto viene esaltato chi riesce ad abbassarsi la vita lo eleverà povero chi si esalta perché verrà umiliato e più noi impariamo questa opportunità più ci rendiamo conto che non sappiamo, più so, più so di non sapere, più imparo più mi rendo conto che posso imparare quando invece siamo arroccati sulle nostre posizioni pensiamo già di avere le ragioni pensiamo di sapere già tutto questo ci mette in condizioni di rarità, ci mette in una condizione di allontanamento rispetto agli altri. So che è una sfida, eh. Attenzione, so che è una sfida, so che non è facile, so che è più farci facile a dirsi che a farsi, perché insomma, a chiunque chiediamo, scusami ma tu sei umile? Sì, sì, io sono umile, tutti ci riteniamo umili. Ci sono moltissime persone che sono talmente presuntuose che pensano di, di, di, di essere umili. Ma l'umiltà non è una professione, l'umiltà è un attesamento mentale, la disponibilità di voler imparare, la voglia di voler imparare, di farsi guidare e di tornare bambini. Grazie.